Guardare di là perché sto guardando lo specchio per vedere se mi sta mettendo a fuoco perché io questo video l'ho filmato sette volte sette volte ed ero sempre fuori fuoco in questo momento sembra che io sia fuoco a fuoco ma non si sa mai Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo, ci ritroviamo di nuovo per un nuovo video Italy vs Canada E oggi parleremo dei ristoranti uh, Se mi vedete dall'altra parte è perché sono dall'altra parte della stanza Perché come ho detto uh, tra pochi mesi ci trasferiremo E la mia casa è un disastro E alcune cose sono cambiate in questa stanza Quindi non ho neanche tipo un angolo bello da far vedere Onestamente c'è ancora lo specchio ma Uh, c'è tipo tanto sole dall'altra parte quindi tipo sarei tipo sparita perché sono già un fantasmino Se c'è il sole che mi batte in faccia non mi vedete più, vedrete solo tipo la mia bocca che, che parla solo perché c'è il rossetto <ride> uh, Oggi parliamo di, dei ristoranti e non parleremo del cibo, del tipo oh, parleremo del cibo italiano versus cibo canadese, no non è quello che io voglio fare voglio parlare di come funzionano i ristoranti poi quali sono le differenze poi ovviamente io ho anche fatto la cameriera sia in Italia sia in Canada quindi alcune cose diciamo che le conosco un po' meglio per modo di dire uh, altre, vabbè, altre le conoscono anche i clienti non è che ci vuole una laurea per, per fare un video sui ristoranti ecco um, allora, quindi partiremo con... Okay. prima di partire però voglio chiedervi una cosa molto importante se mi seguite... Um, Vorrei chiedervi di attivare la campanella così che ricevete tipo le notifiche quando pubblico un video Perché ho notato, che vabbè non è che ho notato, eh, so che adesso YouTube funziona male Funziona male per i canali piccoli, funziona bene per i canali che hanno milioni Ma per i canali piccoli come il mio eh, funziona male Quindi eh, spesso capita che nonostante io pubblichi un video non arrivi nel, nel vostro feed Ma arrivino magari video che sono più... Eh più popolari, che hanno più views e questa cosa l'ho notato anch'io perché anch'io seguo canali piccoli e spesso um, non vedo quei video a meno che appunto su Instagram quella persona dica oh, guardate ho pubblicato un nuovo video, dico oh, ok perfetto, vado a vedere um, quindi per certi canali che so che YouTube fa problemi, ho attivato la campanellina anch'io, uh, quindi se avete voglia di farlo per favore fatelo se non volete perdervi uh, delle minchiette che dico um, e poi se siete nuovi e avete voglia di iscrivervi uh, a me fatato quindi, allora, primissima differenza tra i ristoranti italiani e i ristoranti canadesi è il fatto che qua in Canada l'acqua non si paga. Uh, infatti io quando sono tornata in Italia non mi ricordavo più questa cosa che dove si paga l'acqua e uh, quando ho visto che tipo costava 3, 3 euro una bottiglietta tipo di <ride> un bicchierino d'acqua ho detto tipo uh, ok, vado di vino. <ride> uh, quindi sì, in Italia non vale la pena bere l'acqua ai ristoranti, cioè um, è quello che voglio dire, non vale la pena. Qua l'acqua è gratis Quindi solitamente quando arrivi al ristorante O la cameriera ti lascia tipo una bottiglietta d'acqua sul tavolo Cioè una, bottig una bottiglia d'acqua Una caraffa di acqua sul, sul, sul tavolo Oppure verrà lei a riempirti l'acqua eh, Ogni tanto, Quando vedrà chi il, tuo il tuo bicchiere vuoto E questa è una cosa bellissima eh, Ovviamente qua l'acqua non si paga nemmeno nelle case Ovvero tipo quando sei in un affitto E le bollette, eh, la bolletta dell'acqua non, non si paga Il Canada ha un po' di acqua Abbiamo capito cosa è il menù. Allora, in Italia abbiamo antipasto, abbiamo primo abbiamo secondo, dolce, caffè limoncello, mazza caffè insomma, tutte queste cose che un italiano quando va a cena probabilmente sarà lì per 5 ore io sono una persona che non sta più di tanto nei ristoranti nel senso mangio, sto un pochino relax e tutto, ma non mi piace stare ore e ore, cioè una volta che tutto il mio pasto, tutto il mio dessert, il mio caffè sto ancora a 10-15 minuti, poi non vado a casa, ecco ehm um, quindi diciamo che questo uh... Cioè non dico che sia una cosa negativa in Italia o positiva in Canada Non sto dicendo questo, sto solo dicendo che solitamente Un canadese che va a cena sicuramente starà molto meno rispetto a un italiano La prossima cosa è, sono quei ristoranti bellissimi Che ti permettono di, di portare eh, la, la tua bottiglia di vino da casa Quindi praticamente quando tu vai lì non paghi l'acqua Paghi solo il cibo e ti bevi il tuo vino Questa cosa è meravigliosa Soprattutto per i borracci come è, ma è fantastica Perché non so se l'ho già detto Ma qua l'alcol costa abbastanza Nel senso se volete bere un vino italiano Sicuramente vi costerà un botto nei ristoranti però <ride> ho trovato la soluzione pazzesca ho trovato un posto che qua praticamente l'alcol non viene venduto nei supermercati se volete andare a vedere il video con le differenze al supermercato ve lo lascio linkato qua sopra perché infatti nei supermercati vendono solo la birra e dei vini di merda che solitamente userai per cucinare non per bere perché sono terribili uh, quindi solitamente ci sono dei posti speciali dove vengono là, cioè posti speciali ci cioè sembra qua Oh wonderland in realtà ehm sì. um, quindi praticamente uh, ci sono. c'è questo negozio che si chiama SAC, uh, dove praticamente vendono solo l'alcol, che vendono l'alcol importato da ogni paese, ogni dove. Uh, quindi voi andate lì a comprare l'alcol. Sull'alcol non c'è la tassa, perché la tassa è già inclusa, il che è una cosa positiva, perché significa che per la prima volta in Canada il prezzo che vedrete lì sarà esattamente quello che pagherete. Ehm. Um... Quindi, eh, diciamo che questi ristoranti che ti permettono di eh, comprare il tuo vino e portarlo a ristoranti e, e comunque goderti una, una bella cena è, è una cosa molto bella. La prossima cosa è il fatto che qua i camerieri eh, hanno la mancia, ovvero la mancia è obbligatoria, fa parte un po' della loro cultura, eh, non è una cosa... cioè non è imposta nel senso alle persone, semplicemente ormai fa così parte della loro cultura che è una cosa normalissima. Eh, può capitare che... Eh, Solitamente la mancia è un 15% di ciò che avete speso Se per caso avete avuto una cattiva esperienza eh, Non vi è piaciuto comunque l'atteggiamento della cameriera Perché voglio dirvi una cosa Perché quando ho fatto la cameriera mi è capitato Il cibo che vi arriva sul tavolo non è colpa della cameriera Se il cibo non vi piace non è colpa della cameriera Dovete, dovete chiamare la cameriera e dire posso parlare col chef, posso parlare col manager Non è colpa della cameriera, mettetevelo nella testa non c'entra niente lei con il cibo o lui. <ride> um, quindi diciamo che se per caso avete avuto un cattivo servizio da parte della cameriera, non da parte della cucina, uh, dovete comunque qua in Canada si deve comunque dare una mancia un, un minimo di mancia e poi magari parlare col manager e dire: guardate, non mi è piaciuto l'atteggiamento di questa persona, bla bla bla bla un 15% uh, c'è tanta gente che ne dà di più, cioè insomma, dipende un po'. Questo perché. Allora, i camerieri vengono pagati meno rispetto allo stipendio minimo imposto dalla legge perché appunto hanno le mance è una cagata, onestamente trovo che sia una stupidaggine perché comunque eh, lo stipendio è veramente bassissimo ma veramente, molto veramente basso quindi precisamente i camerieri vivono di mance anch'io quando ho fatto una cameriera vivevo di mance cioè lo stipendio che mi arrivava sul mio conto corrente non, non mi serviva a niente perché era inutile quindi le persone, quindi vi prego, quando andate tipo negli Stati Uniti, perché che negli Stati Uniti è così, anche in Australia, se non sbaglio, in Canada, date la cameriera, date la mancia, date la, la mancia i camerieri, perché solitamente i camerieri sono quasi tutti studenti squattrinati e hanno bisogno di soldi, quindi per favore non fate i perché so che in Italia questa cosa non esiste, so che non fa parte della cultura, bla bla bla bla, ho visto commenti, cioè, proprio, ma che colpa mia che camerieri vengono pagati meno io perché devo dare la mancia questo è da parte degli italiani non eh, da parte dei canadesi i canadesi, cioè, canadesi ormai sanno che la mancia si dà cioè qua la mancia in canada un po' si dà ovunque però nei miei ristoranti diciamo che è quella più obbligatoria perché poveri camerieri vengono pagati in cazzo e io lo dico perché ci ho lavorato quindi per favore non siate tirchi quando andate quando andate in vacanza perché se vi, se vi potete permettere un ristorante vi potete permettere anche qui in più da pagare la cameriera. Un'altra cosa è la, la fattura allora, allora in Italia, in Italia sono tornata una volta. Siamo andati in un ristorante con degli amici, abbiamo deciso che volevamo eh, dividere, eh, dividere il conto e tutto non era possibile, noi non prendiamo conti separati, noi non possiamo fare quello, non possiamo fare quello. Insomma, It in Italia si vive nel medioevo, qua invece, per il conto, eh, se volete dividerlo, se volete che qualcuno paghi per voi, se volete dividerlo, uno paga per carta, uno paga in soldi, insomma, si può fare tutto quello che volete, perché insomma, si può fare tutto quello che volete col conto, tutto quello che volete, vi giuro, eh, è una cosa bellissima, perché se fate una cena di gruppo e non c'è una persona che paghi per tutti, eh, uno decide di pagare i soldi bene, paga i soldi, uno decide di pagare con la carta bene, paggielo con la carta, uno decide di boh, non so, pagare in natura, va bene, lo stesso. Sto scherzando. Cose, non, pro, non, pro, non, non dite queste cose nei ristoranti um, uh, Quindi diciamo che questo è anche da un punto di vista Perché i ristoranti sono molto più tecnologici qua Forse anche per questo Insomma quando fate, go, fa, quando fate gli ordini C'è cioè un computer, mettete tutto cioè, eh, Avete un numero di cliente Quindi quando dividete la fattura eh, va fatturato quando vedete la fattura il conto è più facile, eh, se, dovete, se qualcuno magari decide che vuole che il vino che è stato servito sia diviso equamente tra tutti, insomma si può fare di tutto e di più, infatti io quando ho lavorato in Italia andavo ancora avanti con, eh, con i piccoli carnet dove scrivevo e portavo la il mio ordine in cucina così non funziona così qua, cioè tu hai il tuo piccolo carnet per scrivere, alcuni ristoranti hanno addirittura direttamente all'iPad che trasferiscono in cucina, io invece un piccolo, avevo un piccolo carnet e poi andavo nella mia, nel mio computerino, mettevo tutto dentro e l'ordine arrivava in cucina. Fine. Uh, quindi diciamo che questa è forse la cosa più positiva o dopo quella dell'acqua um, che esistono nei ristoranti. Un'altra cosa sono gli orari, ovviamente in Italia, come ho detto, agli italiani piace tanto stare nei ristoranti fino a quando non chiude il ristorante e anche fino a dopo che chiude il ristorante, mentre qua i ristoranti chiudono molto prima. I mangiano molto presto, la Cina mangiano verso le 5, 6, massimo 7, cioè se un canadese mangia le 7 perché ha avuto un impegno, non perché non abbia avuto fame. Eh, quindi diciamo che i ristoranti qua chiudono presto, massimo 11, mettiamola così, poi ovviamente ci sono anche quei ristoranti che chiudono, che chiudono più tardi, ovviamente non sto parlando dei fast food, i fast food sono sempre aperti, eh, sto parlando comunque dei ristoranti che magari hanno un bar, quindi magari dopo non servono più cibo ma possono servire da bere, oppure quei ristoranti che hanno qualche giorno a settimana che chiudono molto più tardi perché mentre in Italia da noi è il sabato il giorno di uscita eh, qua in Canada il giorno di uscita è il giovedì non so perché forse perché è il giorno di paga un'altra cosa è il fatto che quando tu ordini e magari le porzioni erano un po' troppo abbondanti. puoi chiedere alla cameriera di portare il cibo a casa. Ci sono sempre, hanno sempre le scatoline quelle in plastica o quelle in, eh, quelle in cartone dove ti metteranno i resti così te le porterai a casa. Questa è una cosa molto bella perché onestamente avendo lavorato nei ristoranti ho sempre visto quanto cibo veniva sprecato ed è triste, è veramente triste vedere quanto cibo sp viene sprecato nei ristoranti quindi principalmente questa cosa che ti danno il, che ti danno un po' la possibilità di portarti a casa il resto, cioè non è una vergogna dire, senti, impacchettami questo e me la porto a casa, è meglio, preferisco che una persona, eh, mi, cioè, pre preferivo quando una persona mi chiedeva questo piuttosto che quando vedevo una persona che mi dava tipo indietro un piatto che era tipo mangiato solo per metà e dovevo buttarlo tutto. Ed era anche cibo costoso. Perché non è che lavoravo in un ristorante pezzente. Quindi, ragazzi, questo è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete che faccia uh, altri video, diteli per subscribe. Cioè, ne ho già fatte un botto. Se volete andarveli a vedere, li trovate tipo nella playlist qua sotto. su solitamente la playlist tipo My Life in Canada o una roba del genere, uh, però se volete altri argomenti di, su queste differenze fatemi sapere su cosa volete. Mi dispiace veramente tanto perché forse, probabilmente questo video vi ho dato molto nello specchio, ma perché volevo assicurarmi che fosse a fuoco perché veramente non volevo filmare questo video per la millesima volta. Noi ci vediamo la prossima volta, ciao!